Ciao Igor, Igor Fiorini, benvenuto da V Magazine, tutti nostro amico ormai Roma. da tempo, e spieghiamo chi sei, sei VDM Sound Group ma anche HiFi Roma Store e dove abbiamo fatto già alcuni eventi eh, più che altro legati ad audiogamma, sia in uh, stereofonia che in multicanale 20 volte importante, però tu non sei solo un rivenditore, sei anche un distributore perché sei esclusivista di alcuni marchi molto interessanti. Stenheim, ricordiamo, e poi ricordiamo che sei anche il riferimento per merging, adac per esempio. Sei anche... e poi insomma ti abbiamo visto, abbiamo conosciuto il tuo prodotto per la correzione dell'acustica ambientale da te, ma l'abbiamo visto quest'anno addirittura a Monaco, all'interno di una sala strepitosa, appunto con Steinheim, Darzel e tantissima altra roba. E... Però tu sei anche un, uh, un produttore audio, cioè sei un uh, ingegnere del suono e sei un... Uh, un diciamo esperto nelle produzioni audio, ovviamente del repertorio colto, ma non solo, Ed è e anche jazz, ho fatto anche molte cose, jazz, la collaborazione con Umbria Jazz. Ok, e poi hai scoperto recentemente anche video, cioè sai, hai competenze anche nella produzione video come, come regista. Però no, parliamo di un tuo progetto estremamente interessante che riunisce i, i, i, i tuoi vari, le tue varie competenze all'interno del, della musica e che, che è veramente molto importante e che partirà quest'estate La ah, Slow Sound Academy è la prima edizione della Slow Sound Academy si svolgerà a Lari eh, che è vicino Casciana Terme in Toscana l'intero paese sarà dedicato alla musica, al suono e a questo festival che unisce il Festival del Suono la prima edizione del Festival del Suono e la prima edizione della Solo Sound Academy. Il Festival del Suono vuol dire che ci saranno concerti, conferenze, eh, visite allo studio di registrazione di Mirko Mencacci, che è la persona con cui abbiamo ideato il tutto. Ne abbiamo parlato qualche mese fa e, e, e improvvisamente ci è, è venuta in mente l'idea di integrare il Festival collinaria che c'è da una ventina d'anni a Bari, con il Festival del Suono. E con Solo Sound Academy. The Slow Sound Academy è una vera e propria accademia, un corso intensivo di quattro giorni, dove si alterneranno personaggi legati al mondo dell'ingegneria del suono e, e, e della registrazione, Giacomo De Caterini, Jean-Claude Gabrielle, e Marco Maria Lottari e si parlerà del suono e delle ispirazioni riguardo al suono l'approfondimento l'allenamento vero proprio per fare l'orecchio per percepire sempre di più in un, in un appuntamento concentrato in più il pomeriggio sera per rendere anche divertente il momento eh, uniremo slow sound e slow food per cui oh, ogni sera ci saranno l'aperitivo slow sound che sarà una degustazione eno vinil gastronomica e per cui ci sarà un'ora di, di degustazione di vinili curata da ehm, Iron Sound che abbiamo invitato con cui abbiamo fatto sia a Monaco che anche la fiera a Parigi e porterà una collezione di rarissimi vinili che cercano che, che sono veramente incredibili nel trovare delle edizioni particolari è un, è un bellissimo percorso vinilico che poi apposteremo anche con con, con degustazione di vino e di cibo Beh, straordinario è un concerto ci sarà un concerto dell'orchestra della toscana ci sarà un concerto di giovanni sollima ci sarà un concerto di cento anni del teremin poi ci sarà una visita allo studio di registrazione e questo piccolo villaggio meraviglioso di lari che è minuscolo e concentrato antico dove in 5 minuti fai il giro del primo anello del, del, del, del, del villaggio, in 3 minuti fai il secondo anello e poi c'è il castello, e sarà tutto dedicato alla musica. Ed è straordinariamente tutto cablato in fibra, per cui è come se fosse un grande studio di registrazione open air, dove tu in qualsiasi punto ti colleghi, ad esempio con macchine di Boomerang e Ravenna, e registri. No, vabbè, spettacolare! Spettacolare il prossimo anno sarà ancora più interessante Vabbè, ma già così mi sembra eh. straordinario quindi sono diventerà un vero e proprio villaggio dell'audio senti mi piace, voglio, voglio partecipare Come... che devo fare? c'è un numero chiuso? Allora, è... qual è la quota di partecipazione? allora per voglio partecipare ci sono che devo varie modalità uno partecipare al festival okay. semplicemente e quindi le persone beh, basta prenotare un hotel venire, venire al festival e poi ci saranno alcuni concerti a pagamento, alcuni sono gratuiti e, e alcune conferenze sono, sono, sono aperte a tutti e, altrimenti c'è la formula workshop per cui si partecipa ai workshop che saranno eh, mercoledì sera giovedì tutto il giorno venerdì tutto il giorno parliamo dal 14 al 17 luglio e domenica il pomeriggio e, e la quota di partecipazione è 500 euro Only. per chi partecipa a, a cosa, cosa, comprende? Workshop, cosa comprende la quota? la partecipazione a tutti i workshop ma anche compresi i biglietti di tutti i concerti Ok, ottimo. E per gli studenti però visto che gli studenti sono molto importanti, 150 euro per la partecipazione a tutti i workshop e tutto, al, e tutto il festival i workshop di approfondimento saranno otto con ospiti importanti come dicevo, considero che Jean-Claude Gabrielle è l'ingegnere del suono che ha inventato il suono del Montreux Jazz Festival così <ride> e ha fondato dei Madriga Studio un musicologo a, che parlerà dell'interazione tra suono e la vera interazione tra suono e musica e come l'analisi storica del, di, un, di un brano musicale eh, comporta un diverso modo di approcciarsi alla registrazione, un diverso suono da registrazione a registrazione. Okay. Tanto per fare un sì. esempio. Giacomo De Caterini è il fonico, l'ingegnere del suono principale dell'Accademia di Santa Cecilia con cui collaboro spesso e parlerà dell'ascolto in registrazione, quindi cosa significa avere più microfoni, cosa, cosa significa percepire più microfoni contemporaneamente e qual è il risultato di più microfoni che si sommano o il risultato di solo due microfoni che si sommano perché questo permette all'orecchio di crescere moltissimo. Io mi occuperò invece di una parte più, direi, introduttiva, ma per me molto importante, che è proprio una vera e propria pratica del suono, mm. come le pratiche che si fa in altre, in, altre, in altre sensibilità, come si fa quando è a fare un corso di asommerie, come si fa con lo yoga, ci sono delle pratiche introduttive e quindi avremo tutta una serie di suoni che negli anni ho registrato e con cui ho creato sia un glossario sia una mediateca di suoni singoli, scomposti, dove ascoltando questi suoni via via nei vari giorni faremo in modo che l'orecchio di ognuno alla fine di questo breve percorso percepirà più cose e sarà in grado di eh, analizzare singola, prese singolarmente cose come l'inviluppo il riverbero specifico la, le armoniche la differenza tra suono fondamentale e armoniche e quanto l'impianto che stai ascoltando e la registrazione che stai ascoltando ti permette di percepire tutte, tutti gli aspetti e le armoniche e quanto le singole armoniche possano avere un, un loro proprio inviluppo o un loro proprio decay Cosa che ascoltando un brano nella sua totalità è sì, impossibile, diventa, diventa impossibile poter crescere. Però sottiliamo questo aspetto perché eh, a raccontarla in maniera, in maniera superficiale sembrerebbero questi workshop super verticali dedicati magari a perso persone del settore super specializzate. ma non è solo questo. No, no, al contrario, è divulgativo. Okay. L'aspetto La, che vogliamo, per questo l'abbiamo poiché Slow Sound, proprio per creare un movimento... L'idea è assolutamente divulgativa, aperta ad appassionati di audio, appassionati di alta fedeltà, musicisti, ingegneri del suono, è aperta a tutti perché? perché come dicevo prima anche se si va a fare dei corsi in realtà i corsi sono sempre incentrati su altri aspetti e invece noi lo incentriamo solo sul suono e non ci sono corsi sul suono quindi non parleremo del mixer come si usa il mixer ma cosa ascolti in quel momento lì e come puoi far crescere il, il muscolo perché l'orecchio comunque un muscolo ed è uno dei sensi indipendentemente in modo da percepire di più certo. è un po come quei giochi ottici no che ogni tanto passano sui social, tu vedi una foto, vedi tanti puntini e ti sembrano solo puntini, ecco questo è ascoltare un brano in generale, invece poi lo continui ad osservare, lo continui ad osservare e cominci a vedere che c'è un'immagine dentro e quell'immagine poi la vedrai per sempre una volta che l'hai colta la prima volta, ecco il suono è un po' così, è, è un... facciamo conto che però invece di esserci un'immagine ce ne sono dieci, e ogni passaggio, ogni step che si fa in più, vedi un'immagine in più, che all'inizio non, non, non, certo. non, non riuscivi a rinunciare. Quindi una sorta di... Allenamento. Certo, quindi una sorta di palestra, quindi, che sarà apprezzatissima da, anche dal semplice appassionato ascoltatore, che però avrà anche la possibilità di capire cosa c'è dietro le registrazioni che ascolta, ad esempio. Esatto. Molto bello. Molto bello È quindi... un grande incrocio. No, guarda, quando, quando ho letto il progetto sono rimasto veramente entusiasta e, e, e quindi ho proprio voglia di, di, di parlarne e di renderlo visibile a più persone possibili, eh, nel link che vedete in basso c'è il, il link all'articolo in cui m, potete anche accedere al programma completo con uh, esaustivo e, e anche m, tutte le istruzioni per l'iscrizione ovviamente. Io, io ti ringrazio, non vedo l'ora di, di vedere questo progetto nella sua interezza e so che stai preparando tante altre cose che potrebbero anche vederci di nuovo insieme, soprattutto nella nell'ultima parte dell'anno, quindi ti ringrazio ancora, a presto, in bocca al lupo. Grazie. Grazie a te, ciao da Roma. Ciao.